Viene inaugurata oggi una cappella nel cuore dell'aeroporto, apparentemente quasi un, uno simoro, un po' un controsenso, nel caos dell'aeroporto un luogo in cui regna il silenzio. Io voglio augurarmi che per chi passa, eh, o che parte o che arriva, possa essere proprio un luogo di, di serenità, per trovare un po' di pace, perché credo che l'aeroporto debba essere sempre di più un luogo dove convergono tanti fili di pace mi piace pensare anche in previsione del Giubileo che ci sarà fra qualche anno che l'aeroporto di questa città che ha una vocazione unica straordinaria una vocazione di civiltà di amore e di fede possa essere un luogo dove si trova un po' di relax spirituale cioè ci si può fermare per ascoltare una parola viva eh, di qui passano anche tanti pellegrini appunto anche grazie all'opera romana eh, Pellegrinaggi. Eh, cosa significa allora una cappella all'interno di un aeroporto? Che già ha una parrocchia, tra le altre cose, che è un unicum al mondo. Sì, eh, il fatto che questo aeroporto abbia una parrocchia è un segno un po' straordinario ed è l'attenzione dell'aeroporto del Papa, potremmo dire, perché il Papa usa questo aeroporto quando viaggia, e sappiamo che il papa da, da molti da, da decenni è un papa che viaggia perché è un papa apostolo fra le genti. E quindi l'aeroporto ha un significato anche unico nel suo insieme, ecco perché c'è una parrocchia che non è tanto una parrocchia di popolo, ma una parrocchia aperta alle genti, aperta a chi arriva. La parrocchia poi ha questa piccola emanazione all'interno dello scalo aeroportuale, proprio per chi viaggia e non esce dall'edificio dall dello scalo aeroportuale, che è diventato sempre più bello, sempre più grande, e va detto che veramente stanno facendo le autorità competenti un lavoro straordinario. Allora io credo che una, una cappella qui, voglia dire, eh, passando, ricordati che c'è la possibilità di ascoltare una voce dell'eternità, per l'eternità. Oggi viene anche rinnovato un protocollo importante eh, per il territorio e per le persone che vivono l'aeroporto. Sì, c'è questo protocollo che viene rinnovato e direi implementato se, se, se è possibile, per far sì che la presenza della comunità cristiana, che è la comunità di questa diocesi antichissima, che ha proprio nel, in fiumicino la sua radice storica, eh, possa essere sempre più una, una presenza di accoglienza, anche per chi non riesce a trovare la propria collocazione, direi la propria realizzazione di vita, e quindi fa dell'aeroporto, come di tanti altri luoghi di passaggio, una sorta di casa. Ecco, che ci sia invece una casa dignitosa, per chi ha bisogno e per chi magari sta cercando di tornare nel proprio paese o sta cercando ospitalità qui da noi, perché ci sia un tempo in cui si può veramente riposare lo spirito ed essere accolti e accompagnati con amore, con carità. Per l'aeroporto di Fiumecino oggi una festa, si inaugura una cappella e si rinnova un protocollo molto molto importante, soprattutto per chi lo abita davvero questo territorio dell'aeroporto. Una doppia festa in realtà, proprio perché apriamo la nuova cappella aeroportuale all'interno del Terminal 1, eh, un luogo che noi eh, comunità dell'aeroporto offriamo a tutti i passeggeri, a tutti i viaggiatori eh, per un momento di riflessione, per un'esperienza eh, religiosa, un'esperienza di fede eh, e di serenità. E assieme a questo anche rinnoviamo, è la terza volta, eh, un percorso che è durato sei anni eh, l'accordo con la Caritas diocesana per assistere le persone senza fissa dimora che si trovano in difficoltà all'interno dei nostri scali, i volontari di Caritas assieme a molti volontari dell'aeroporto eh, per eh, accogliere, curare, accudire eh, queste persone che momentaneamente eh, si trovano senza affetti e senza un posto dove andare all'interno dei terminal e in tantissimi casi eh, queste persone sono riuscite anche a trovare eh, un ricongiungimento con i propri affetti e un'opportunità per tornare presso eh, i loro nuclei familiari di origine. Viene oggi rinnovato un protocollo importante tra la Caritas e ADR, un protocollo che aiuta a ridare umanità a chi eh, qui in aeroporto trova una casa, vero? è un protocollo ormai che firmiamo da diversi anni e che prevede sostanzialmente la presenza di volontari in aeroporto che fanno quell'importante servizio di ascolto nei confronti delle persone che sono, che sono presenti, che sono ai margini e, e poi qualora loro siano disponibili anche ad intraprendere un percorso di, eh, di accoglienza e di fuoriuscita da una situazione di disagio. Quanto è importante un servizio come questo per un territorio come Fiumicino che occupa è molto esteso? Eh, guardi, è molto, molto importante, così come lo, lo sarebbe un po' in ogni, in ogni contesto. E certo che, che la presenza qua di persone senza dimora era diventato eh, un aspetto veramente da, a cui porre attenzione, e quindi questo è stato davvero un un ottimo inizio, un'ottima intuizione eh, che ci auguriamo possa, anche dare, eh, che possa essere propositivo anche per qualche altra realtà, per qualche altra situazione. Con il Covid questo fenomeno è aumentato o diminuito? E secondo un po' quello che, che ci raccontano i volontari, il fenomeno inizialmente mh, sembrava quasi essere diminuito nel senso che molti sono rimpatriati, però poi di fatto... Ecco, siamo ritornati comunque a dei livelli importanti di, di presenze perché il, il problema del, dell'assenza di casa come immaginate non è l'unico, no? ci sono tanti altri fattori correlati e quindi ecco, si fa un lavoro sempre più, più complesso, sempre più impegnativo e che richiede le forze di, di tutti, una collaborazione eh, più ampia possibile. Luce nuova per la nuova cappella dell'aeroporto di Fiumicino. Un'esplosione di colori che rimandano alla simbologia cristiana. Sì, è proprio così. Io sono Massimiliano Ferragina, sono l'artista che, che ha avuto questo privilegio di realizzare la pittura parietale per la nuova cappella all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino. L'opera, appunto, come dicevate, si chiama Vince Nuova proprio perché l'obiettivo principale di tutto l'apparato decorativo è quello di fare in modo che i visitatori, i passeggeri che sostano in questo luogo possano avere essere in invasi dalla luce e avere un'esperienza tutta nuova e bella di, eh, appunto, eh, di, di bellezza ehm, poi i colori eh, sono anche eh, simbolici perché richiamano al mistero ogaristico quindi richiamano il blu all'acqua del battesimo il sangue è appunto è il rosso al sangue di Cristo quindi il sacrificio ogaristico e ovviamente il giallo alla dimensione divina, alla luce divina quindi c'è sia una ricerca teologica sacramentale ma anche una ricerca espressiva e emozionale che possa abbracciare chiunque entri in questo luogo un abbraccio che si prolunga anche nella nicchia della Madonna dove anche lì c'è un chiaro riferimento alla luce sì, sì. la allora, parte della cappella è stata progettata luminosissima, spero che eh, si potrà venire a visitarla quanto prima perché mh, le pareti bianchissime l'impianto di illuminazione ben pensato eh, appunto raccorda Insieme agli interventi decorativi, insieme alle pitture, proprio sul tema della luce. E la cappellina che si trova proprio all'ingresso, eh, una nicchia in realtà dedicata alla Madonna di Loreto, la Madonna pellegrina, è stata realizzata appunto come eh, un cielo stellato: quindi, cosa c'è di più bello e luminoso di un cielo stellato? No? Che aiuta le persone a entrare nel mistero, ad essere affascinati dalla profondità dell'infinito, eh, mistero del cielo stellato, che poi simbolicamente rappresenta l'infinito. Eh, saggezza e sapienza divina. Un cielo stellato come si faceva nel medioevo nelle antiche cattedrali eh, dove i soffitti venivano appunto decorati con eh, cieli blu cobalto, la e tantissime stelle a otto punti, in modo tale che il fedele quando alzava gli occhi al cielo potesse contemplare appunto un cielo vero anche se era dipinto. Ecco, noi, a noi piaceva l'idea di riproporre questo tema del cielo stellato proprio per eh, far eh, così suscitare una domanda, un interrogativo e andare in profondità ehm, in una speriamo ricerca, eh, meditazione interiore.